3, 2, vai! Ciao a tutti, sono Marina Vuduri, sono candidata alle votazioni online del Movimento 5 Stelle per la scelta dei candidati finali per le europee. E non sono iscritta a nessun partito, non avevo mai fatto politica organizzata finché non mi sono attivata con i Meetup nel 2005 facendo attivismo civile. E parlavamo di energie alternative, di rifiuti zero, di difesa del territorio da, ehm, dal costruzionismo esagerato e, e tutto questo negli anni si è evoluto eh, nel Movimento 5 Stelle, eh, una comunità di persone oltre che a un movimento politico Fatto da cittadini liberi da altri interessi, di, di lobby o di, di interessi di, di pochi. E, eh, sono insegnante di inglese. Il mio curriculum professionale lo potete trovare su LinkedIn e mi potete contattare anche eh, tramite Facebook. E sono greca, eh, ho vissuto lì i miei primi 25-26 anni della mia vita, eh, dove vive la mia famiglia e tanti amici. E, e poi ho vissuto a Cipro per eh, 3-4 anni e ancora prima in Inghilterra per un anno eh, dove ho fatto un master all'Università di Manchester. E sono, uh, sono attiva da, da anni uh, per i diritti delle persone disabili, in quanto lo sono anch'io. Um, ho partecipato varie volte al Freedom Drive, uh, un evento uh, biennale uh, che organizzano uh, eh, associazioni di persone disabili a Strasburgo per sensibilizzare l'Europarlamento eh, e promuovere la vita indipendente, eh, cioè la possibilità di vivere una vita autonoma eh, senza dover dipendere sempre dagli altri, anche eh, le persone che hanno una disabilità motoria o intellettuale o sensoriale. E, Ora dobbiamo andare in Europa eh, e portare lì eh, questa non rivoluzione culturale eh, che stiamo facendo già in Italia. Eh, dobbiamo eh, aprire pure l'Europarlamento come una scatoletta di tono, eh, vedere cosa si sta facendo lì. Eh, dobbiamo far sì, eh, dobbiamo fare di tutto per abolire il fiscal compact, il MES il pareggio e il bilancio, che hanno fatto perdere ai paesi la loro sovranità. Eh, dobbiamo eh, rendere i paesi, eh, di nuovo i, i cittadini dei paesi, eh, di nuovo sovrani, che siano loro a decidere eh, e non altri che non si sa neanche chi siano. Eh, dobbiamo rivedere il debito, spalmarlo magari, eh, non so, introdurre gli Eurobond. Cioè i paesi europei devono eh, dividersi tutto questo in solidarietà, devono aiutare l'uno l'altro e devono prendere insieme i, ri i rischi e, e poi dobbiamo rivedere l'euro e vedere eh, cosa farne, qual è il suo futuro, eh, fare un referendum eh, che siano i cittadini a decidere. L'Unione Europea deve essere una comunità di persone, non un'unione basata sui mercati, ci deve essere un'unione politica prima di quella finanziaria. Tra i paesi in cui ho vissuto vorrei fare particolare riferimento a Cipro, questo perché è un paese dove si viveva benissimo, c'era un grande benessere economico, gli stipendi erano tutti medio alti, il costo della vita era medio basso, eh, le famiglie vivevano comodamente. Da quando Cipro è entrato all'Unione Europea e all'Eurozona, ehm, in brevi tempi eh, si è creata questa eh, grande crisi che c'è adesso a Cipro, che è in crack. Eh, dunque ci deve essere un collegamento eh, per me è, stato molto, è stata una grande sorpresa, in particolare per Cipro, scoprire questa cosa. E, allora, io come dicevo non, non, sono, non avevo mai cercato prima di candidarmi perché non mi aveva mai attirata la politica istituzionale. E questa volta invece ho deciso molto convintamente per quel Sì. E, perché, perché adesso dobbiamo proprio portare in Europa eh, questa non rivoluzione culturale che stiamo già facendo qua. Dobbiamo andare in Europa per cambiare l'Italia. Io, se dovessi essere eletta, eh, porterò avanti il programma del Movimento 5 Stelle, e sarò, farò eh, portat il portatore della voce dei cittadini. E, eh, libera da altri interessi come lo sono tutti gli eletti del Movimento 5 Stelle, ehm, promuoverò anche i diritti delle persone disabili, voglio anche intensificare eh, anche lì il lavoro che si sta già facendo nel Lazio e al Parlamento europeo su questa discarica mostro di Malagrota e eh, della zona estesa dove abito pure io. Ehm, eh, ragazzi, dobbiamo, dobbiamo vincere noi, vinceremo noi e, e dobbiamo eh, fare l'Europa eh, una comunità umana e non un'unione fiscale e finanziaria. Dobbiamo vincere noi, vinciamo noi.